A proposito del verbo Agapao, sì. eh, avevo letto eh, una meditazione che abbiamo fatto molto bella sul eh, dialogo tra Gesù e Pietro. Sì. La... sì, distinzione tra Agapao e Fileo è tremendo, ah. quel dialogo lì è tragico, capitolo 21 di Giovanni. Ah. Pietro, mi ami di un amore femminile che dà tutto senza pretendere niente? Fondamentalmente è questo, eh? un amore che non ha bisogno del contraccambio. Mi ami di un amore che non ha bisogno del contraccambio. E l'altro gli risponde, fileo sei, io ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. In italiano, mi ami tu, sì Signore, tu sai che io ti amo, finita. È una traduzione del pifero. <ride> Adesso qualcosa è cambiato, mi ami tu, sì, sai che ti voglio bene, ma non dà il senso greco. Gesù glielo chiede per due volte, Agapas me, e per due volte Pietro risponde: Filose. La terza volta. Gesù le dice, fila me. E Pietro rimase rattristato. Perché? Se voi leggete tutto il Vangelo vedendo la figura di Pietro, Pietro è un generosissimo, ma è un tamburo. Tanto generoso quanto stupido. Il primo papà. Lui ha sempre voluto avere il ruolo di protettore di Gesù. Questo è un piccolo, non capisce in Kaiser e bisogna che lo protegga. E non ha mai accettato da Gesù niente. Era sempre lui che dava qualcosa. Ultimamente abbiamo saputo una cosa interessante che non c'è nel Vangelo. È stata trovata la casa di Pietro, a Cafarnao. Lo scavo è stato ampliato. La casa di Pietro era stata identificata perché sopra ci avevano costruito una chiesetta ottagonale e adesso sopra questa, chiamiamola così, rovina, è stata costruita una bruttissima chiesa in cemento, arnato e vetro e un'enorme piattaforma da ballo e un anello in cemento e questa immensa lastrona di vetro che fa vedere la chiesa esagonale paleocristiana. Cristiana. Brutta. I francescani che sanno quello che fanno hanno ampliato gli scavi e si sono accorti che la casa di Pietro era enorme. E hanno trovato probabilmente la stanza dove Gesù viveva. E questo archeologo, questo frate francescano, presentando i risultati, dice, guardate bene questa soglia, perché è quella che Gesù ha calpestato tante volte per andare a dormire, per uscire, per andare a pregare e per misurarsi con la gente. Dice, questa è la stanza, questa è la soglia. Pietro dunque lo ha aspettato. Ha detto: Tu non mi devi lavare. Perché è un gesto umiliante. Non lo devi fare. Wow, un senso protettivo immenso. E Gesù lo segue: Dice, O ti lavo, o non avrai parte con me. E allora Pietro, sempre il tamburo esagerato, non solo i piedi, ma anche la destra. Wow. Facciamo la sintesi, Pietro ha sempre preteso di amare Gesù, senza ritorno. Quindi Gesù è anche un po' ironico, gli dice, ma allora dice, tu sei capace di amarmi senza pretendere che io ti ami? E Pietro come re che va, dice, io ti amo di un amore che ha la pretesa di essere anche amato. E Gesù insiste. agapas me, mi ami gratuitamente. E Pietro risponde, ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. E allora Gesù dice, finalmente hai capito qualcosa. Allora, mi ami di un amore che ha bisogno del contraccambio? E Pietro si è sentito scoperto, poveraccio. E allora resta triste. E Gesù gli dice, bene, seguimi. Questa è la seconda chiamata di Pietro